Salutiamo, salutiamo i, i, i presidenti Saguto, Montoni e Merola che devono prendere l'aereo e devono partire. Forse una risposta alla domanda che poneva il professore Purpura, cioè se può valere la pena riavviare un'impresa un che ha un avviamento illegale, eh, è un, un avviamento illegale alto, e un avviamento di legalità nullo. Potrebbe essere quello di cominciare a pensare, per usare una terminologia molto di moda, all'impresa eh, sequestrata come a una start-up al momento del sequestro e quindi entrare in una visione nuova e diversa eh, della prosecuzione, cioè una prosecuzione come, che può diventare un riavviamento a seconda della situazione nella quale la singola impresa eh, versi anche nella valutazione dell'eventuale dell alternativa della liquidazione. Comunque è una prospettiva di ricerca molto interessante che farà anche i conti con l'evoluzione del fenomeno, perché questi sono i dati che l'Agenzia ha elaborato sulla base delle indagini finora fatte. Nel frattempo potrebbero, sappiamo, la, la, la, le organizzazioni mafiose ci hanno abituato alle loro veloci trasformazioni. E io adesso do la parola eh, velocemente al professore Fiandaca che ha promesso anche lui di tenersi nei tempi anche perché il professore Petruzzella che poi si deve allontanare è arrivato sì. pronto? Sì. Oh, grazie. bene allora il professore Fiandaca io ringrazio innanzitutto di essere stato invitato a partecipare ai lavori di oggi. Mi scuso in anticipo mh, per, eh, per la mia voce, che essendo eh, se, stato vittima di un sopravvenuto brutto raffreddore, eh, non sono eh, nelle condizioni eh, migliori eh, per eh, farmi ascoltare eh, eh, così come mi piacerebbe. E però eh, dico subito che non parlerò molto, eh, non solo per il raffreddore, ma anche perché molte cose le ha già dette Costantino Visconti. Allora, interpreto il compito eh, che devo assolvere, eh, nei, come se mi si chiedesse eh, fondamentalmente di eh, esporre sinteticamente i risultati le, le proposte del lavoro svolto da una commissione ministeriale in materia di criminalità organizzata che ho coordinato presieduto dal maggio sino al novembre eh, scorso ne avevo presieduta una 13 anni a dieci, cioè, eh, insomma le commissioni ministeriali possono lavorare molto però come sapete non è detto che l'elaborazione delle proposte poi sfocino veramente no? non dico i, in leggi positive o, o anche in proposte di legge c'è sempre il rischio che rimangano uh, nel cassetto e se si tratta di proposte buone che rimangano nel cassetto dei sogni naturalmente però non sono io il miglior giudice della bontà delle proposte che abbiamo elaborato di questa commissione facevano parte eh, illustri, qualche illustre studioso, non parlo di Costantino Visconti naturalmente, ma di uno studioso di diritto penale dell'economia molto noto, Alberto Alessandro. Eh, magistrati molto competenti, tra i quali mi piace ricordare Antonio Mazzano, Fabio Licata, eh, qualche malestrato Calabro, il procuratore Pignatone, eccetera, e poi anche esponenti del ministero degli interni, pre prefetti particolarmente, particolarmente esperti eh, e bravi e qualche esponente della dello Stato, esponente della procura nazionale antimafia. Su alcune proposte siamo stati ampiamente concordi, su altre come accade e come è giusto che accada ci sono stati invece delle, non c'è stata un'animità ma ci sono stati orientamenti differenziati. O nel, eh, nel dar vita a questa commissione il ministro Cancellieri nel giugno scorso ci ha chiesto, dice, è, è la, m, dato uno sguardo a tutta la normativa antimafia e cercate di individuare dei settori normativi e suscettibili di eh, interventi a breve, riservandovi eventualmente l'elaborazione di proposte di più lungo respiro in una seconda fase dei vostri lavori non so se ci sarà una seconda fase il ministro cancellieri verosimilmente non ci sarà più come ministro quindi non so se noi conto i nostri lavori però mi limito a, alle proposte già elaborate d'altra parte l'esigenza di, di elaborare proposte in, in materia di criminalità organizzata è confermata proprio nella dalla coeva istituzione di un gruppo di lavoro che è diventato ben noto anche questo presso la presenza del Consiglio e coordinato dal consigliere Roberto Garofoli di cui facevano parte pure Gratteri il Magistrato Cantone e altri eccetera diciamo il fatto che due commissioni collocate presso sei istituzioni diverse eh, lavorino sugli stessi temi, eh, può, diciamo, può sotto certi aspetti non apparire opportuno perché si possono verificare improprie sovrapposizioni. Comunque ho potuto verificare dando uno sguardo ai lavori della Commissione Garofolo che su alcuni punti c'è una sostanziale convergenza, mentre su altri rispetto sul modo di concepire, di eventualmente ritoccare l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati no però noi non abbiamo fatto proposte apposite su questo terreno e allora eh, dico nel, abbiamo proceduto innanzitutto ad un monitoraggio cioè abbiamo dato uno sguardo come era inevitabile al campo del diritto penale sostanziale poi abbiamo dato uno sguardo come ovviamente inevitabilmente alle, al, al procedimento di prevenzione e alle misure di prevenzione perché Nonostante eh, la eh, sottolineata e direi anche enfatizzata novità eh, del cosiddetto codice antimafia di cui al decreto legislativo del 2011, eh, di cui si è detto mirabilia a livello politico mediatico, dico questo codice però presenta novità più sotto il profilo della sistemazione formale della materia e quindi sotto il profilo di un riordino normativo che non delle soluzioni e sostanziali, per cui nonostante la novità del codice antimafia noi abbiamo ritenuto che la disciplina delle misure di prevenzione abbisognasse di alcuni ritocchi, poi l'ulteriore campo oggetto di attenzione non meno importante, ne ha accennato Costantino Visconti è quello della eh, prevenzione amministrativa e della documentazione antimafia per, per flash comincio e torno a fare il professore di diritto penale comincio col diritto penale eh, sostanziale Abbiamo, ci siamo posti innanzitutto se fosse eh, se necessitasse di un di un blocco normativo di un aggiustamento normativo eh, l'associazione mafiosa così come eh, ha tutt'oggi configurato normativamente dal vigente articolo 416 bis ci siamo posti questo problema perché non so se a tutti è noto che soprattutto al nord eh, alcuni pubblici ministeri e alcuni magistrati giudicanti si sono imbattuti nella difficoltà di applicare l'articolo 416 bis nella veste attuale a due tipologie di associazioni mafiose costituite da un lato, dalle associazioni etniche, dalle associazioni mafiose etniche, le quali e una una forza di intimidazione di solito non in tutto l'ambiente circostante ma soltanto all'interno dei loro gruppi sociali di riferimento e questo crea problemi eh, rispetto alla formulazione dell'articolo 416 bis altri problemi interpretativi e applicativi sul piano probatorio si sono posti rispetto alle organizzazioni criminali cosiddette di nuovo insediamento cioè organizzazioni criminali che sono filiazioni di mafie classiche, il problema si è posto soprattutto per l'andrangheta per calabrese, perché filiazioni dell'andrangheta dell madre calabrese si sono insediate, in, come sappiamo al nord, anche molto nel territorio Lombardo, in Piemonte, in Liguria, e è, è inevitabile sociologicamente che si assista a una fase di transizione, nel senso che le, le, le, le associazioni di nuovi insediamenti eh, eh, sono costituite, nascono e eh, eh, però per diventare capaci di sviluppare forza di intimidazione nell'ambiente circostante eh, è necessario che passi un, un certo tempo e che operino criminalmente eh, diffondendo un alone diffuso di intimidazione per un certo tempo, per cui si, si sono trovati magistrati di fronte a organizzazioni che erano né carne né pesce e non si capiva bene che cosa fossero e non c'era neanche allo stato, eh, moment al momento in cui erano oggetto di indagine e non c'era manco la prova eh, seria del fine del delinquere per cui non potevano manco applicare l'articolo 416, normale ci siamo chiesti, eh, queste difficoltà eh, diciamo eh, complessivamente considerate sono anche statisticamente così significative e così insuperabili da giustificare un intervento correttivo a livello le legislativo del 416 bis capendo che è rischiosissimo toccare il 416 bis perché è un mito ormai come a pizza napoletana e gli spaghetti è conosciuta pure in campo internazionale, poi un certo tipo di antimafiosi. E di fronte all'ipotesi diceva che la Commissione Ministeriale vuole toccare il 416 di ah tragedia, si vuole restringere l'ambito della politica, cioè non sarebbe capito. Allora abbiamo detto, siccome è rischioso, perché ci potrebbero essere tanti fraintendimenti, e al tempo stesso non è tecnicamente facile ritoccarlo, abbiamo fatto qualche tentativo plausibile, però cioè aspettiamo che sia la giurisprudenza a elaborare meglio il problema e rimandiamo. Cioè nella prospettiva di rimandare eventualmente a un futuro, non alla mia commissione, a qualche altra commissione, un ritocco dell'articolo 416 bis. Altro punto eh, di attualità, il ritocco normativo del famoso articolo 416 Ter, che è un problema dolente che ci trasciniamo da tempo, cioè il reato di scambio elettorale politico mafioso. Ce ne siamo interessati pur nella consapevolezza che il, che il tema è oggetto di elaborazione da parte del Parlamento e il Parlamento è, da un po è, è molto geloso di, di, di elaborarlo autonomamente, però ce ne siamo occupati perché abbiamo ritenuto che le proposte in atto in discussione in Parlamento non siano soddisfacenti. Rispetto di dell'articolo 416 del le Ter, l'esigenza è duplice, l'esigenza nell'intervenire per ritoccarlo. Da un lato, come tutti sappiamo, riteniamo che sia necessario estendere l'oggetto dello scambio tra l'associazione mafiosa e il politico, al di là del denaro aggiungendo eh, o altra utilità, e questo è facile, però c'è il rischio e aggiungendo soltanto altra utilità senza inserire altri elementi costitutivi del reato e sul piano del fatto tipico c'è il rischio che questa fattispecie eh, possa andare incontro ad una dilatazione applicativa eccessiva, eccessiva e poco ragionevole o di una proposta al momento in cui abbiamo cominciato a interessarsi del problema, la proposta che, che noi consideriamo come cioè la, il, la, la proposta di modifica che costituiva punto di riferimento, era una proposta che era stata eh, approvata dalla Camera dei Deputati nel luglio 2013. In questa proposta si era proposto di riformulare il reato dicendo che chiunque accetta consapevolmente il procacciamento dei voti. È eh, problematica questo, questo, se, questa proposta perché se fosse stata approvata avrebbe reso paradossalmente molto più difficile l'ambito di applicazione della fattispecie perché provare a procacciamento significa ottenimento e, e provare il, il, il, il risultato del procacciamento effettivo dei voti da parte dell'organizzazione mafiosa sarebbe equivalso ad una sorta di probazio diabolico. Oh. Però è stato, mi risulta che è stata invece formulata una proposta eh, diversa, questa approvata dalla eh, Commissione Giustizia del Senato, di cui ho discusso in corso di audizione in Commissione Antimafia l'11 febbraio scorso, preparata dal senatore Lumia e altri, e questa proposta mh, mi, mi, mi fa preoccupare ancora di più, ma per motivi diversi. E questa proposta è sintomatica purtroppo della come posso dire, dell insufficiente competenza anche dei nostri parlamentari quando mettono mano al diritto penale sostanziale in settori particolarmente complessi e delicati. Questa nuova proposta dal mio punto di vista di professore di diritto penale contraddice un po' tutti i principi fondamentali di un diritto penale costituzionalmente orientato. Dice la pena di cui all'articolo 406 bis si applica anche a chi attiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti in cambio dell'allogazione o della promessa di danaro o alza utilità e qui più o meno ci siamo, ovvero sentite e sentite della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione maticosa. Cioè Questa espressione in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze del suo mafioso è, eh, è una formulazione eh, così, eh, così indeterminata, peraltro facente leva sulla disponibilità che è un concetto disposizionale dal punto di vista epistemologico che, che richiede necessariamente gli indicatori fattuali della disponibilità e per cui significa affidarsi soltanto al piano della prova e del processo senza indicare la disponibilità in effetti in che cosa eh, consiste, con grossi problemi di sovrapposizione col concetto di partecipazione ad un'associazione mafiosa perché c'è un filone giurisprudenziale che continua oggi a identificare la partecipazione con la disponibilità. Quindi è augurabile che una proposta dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, ma da chi si occupa, da parte, chi si occupa professionalmente di diritto penale, non solo come professore ma anche come magistrato, eh, cioè è indotto a ritenere che proposte di questo tipo non siano meritevoli di accoglimento. Noi abbiamo fatto una, una nostra proposta, eh? sì. oh. poi abbiamo fatto una nostra eh, proposta cercando di trovare un, uh, un punto intermedio eh, di, eh, di compromesso. Eh, prevedendo Figlio al posto del tracciamento. Eh, di inserire tra gli elementi della fattispecie incriminatrice l'adoperarsi dell'associazione mafiosa in vista del procacciamento dei voti. Molto sinteticamente. Abbiamo poi affrontato il problema, il problema della, di una revisione normativa dei delitti di, di riciclaggio e di impiego, di cui è l'articolo 648b, come è noto, del Codice Penale. Nella prospettiva di ritoccare il fatto tipico di, di entrambi i reati per, limi, per limitarne e renderne più rigoroso sul piano del fatto l'ambito di applicabilità perché le fattispecie attuali si prestano ad affermazioni formalistiche molto estensive e d'altra parte in vent'anni di giurisprudenza ci sono state soltanto 70 sentenze della Corte di Cassazione che, che hanno avuto come oggetto fatti assolutamente bagaltellari. I fenomeni più seri di riciclaggio sono purtroppo finora eh, sfuggiti alla repressione giudiziaria, eh, ma questo più che per una eh, diciamo, inadeguatezza delle norme eh, incriminatrici nella loro versione eh, letterale, a mio avviso perché i fatti di riciclaggio sono così complessi che è oggettivamente difficile accertarli in sede processuale e mi permetto anche di rilevare verosimilmente anche per una insufficiente competenza tecnica dei magistrati in materia finanziaria. E noi abbiamo proposto di eh, rendere più rigorosa la formulazione delle due fattispecie, non vi dico come, e abbiamo proposto anche eh, una disposizione eh, normativa che, eh, che attribuisca esplicita rilevanza penale all'autoriciclaggio, solo che eh, formulare un accettabile fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio, eh, significa eh, ottenere la quadratura del cerchio, quindi qualsiasi modello di disciplina che si prospetta diciamo, può presentare vantaggi o svantaggi per cui rispetto, le possibilità di intervento sono diverse eh, e, e con vantaggi e svantaggi comparativamente eh, diversi. Vado al succo, noi abbiamo proposto una, una disciplina eh, dell'autoriciclaggio eh, basata su un trattamento penale differenziato per l'autoreciclatore autore del reato presupposto, nel senso che abbiamo previsto un trattamento penale più attenuato rispetto all'autore all del riciclaggio che non sia autore anche del reato presupposto. Questo per evitare ingiustificati aggravi sanzionatori, per tenere conto ancora oggi in qualche misura di due principi tradizionali però che meritano a tutt'oggi di essere in certa misura considerati, cioè il principio del nemo se deteggere e il principio del nebis in idem sostanziale. Eh, il discorso sarebbe complicato e lungo, lo salto. Eh, chi è interessato può leggere in dettaglio le proposte di riforma. Terzo capitolo, come ha già anticipato Costantino Visconti, le misure di prevenzione. Dico qual è stato il senso, il ispiratore complessivo delle proposte che noi formuliamo. Le parti diciamo, più innovative, le misure nuove riferibili alle imprese riferibili alle aziende infiltrate soltanto in parte dalle organizzazioni mafiose e quindi suscettibili di recupero ad un funzionamento secondo la regola di mercato sono state già eh, esorientemente illustrate da Costantino Visconti cioè mi riferisco ad una riscrittura dell'amministrazione giudiziaria secondo l'articolo 34 del codice antimafia e alla ideazione di una nuova figura di controllo giudiziario così come Suggerito da Costantino. Le altre eh, proposte, eh, non entro nel merito, non entro nel dettaglio eh, per ragioni di tempo. Le altre proposte invece di modifica del codice antimafia consistono in aggiustamenti che tendono e soprattutto a potenziare, a rafforzare la dimensione garantistica del procedimento di prevenzione accanto ad altre che mirano a potenziarne l'efficacia, cioè si è cercato di puntare a un equilibrio più avanzato tra efficacia e garanzie, nell'ottica di un progressivo avvicinamento del processo di prevenzione al, ad una prospettiva di giusto processo patrimoniale. Perché questa preoccupazione? Questa preoccupazione nasce da due ragioni. Da un lato, come è noto, a seguito di interventi riformistici contenuti nei cosiddetti pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009, le misure di prevenzione patrimoniale sono applicabili a soggetti di autori di reati che non rientrano, comunque autori di reati o sospettabili di condotti illeciti che trascendono l'ambito della criminalità organizzata. Quindi potrebbe, avere, potrebbe diventare destinatario di un sequestro e di una, o di una confisca del patrimonio anche l'autore di fatti di corruzione, per esempio, no? al limite anche successivamente a una condanna, o anche se non condannato in senso stretto nel processo penale. E questo desta preoccupazione, in una parte del mondo do, della dottrina penalistica e in una parte del mondo dell'avvocatura non necessariamente eh, diciamo collusi col crimine ma no, espone studiosi e, e professionisti eh, giustamente preoccupati delle garanzie. L'esigenza di potenziare la dimensione garantistica, del la dimensione deriva ancora di più se possibile dalla prospettiva europea come tutti sappiamo le misure di prevenzione così come concepite da, ed esistenti dal secondo ottocento a oggi sia pure mutando non solo veste ma sostanza lungo gli anni non sono presenti negli altri ordinamenti europei e sono tradizionalmente guardati con un po' di eh, diffidenza nonostante la corte europea dei diritti dell'uomo li abbia finora eh, salvati però eh, per evitare che questo, che questo orientamento favorevole al, sal, al salvataggio possa nel corso del tempo ridimensionarsi o essere contraddetto e quindi per fare accettare a livello sovranazionale il nostro sistema della prevenzione è opportuno ritoccarlo in modo da renderne i presupposti applicativi e in qualche modo sempre più assimilabili ai presupposti del processo penale. E... Mi auguro che in un orizzonte politico nuovo, non soltanto a parole o nell'immagine, eh, ma anche sul piano sostanziale, eh, diciamo proposte di, di, di, di riforma migliorativa del sistema di pensione possano eh, fare strada anche sul piano della realtà normativa. Grazie.